Il Kurdistan e la Turchia sono territori completamente militarizzati, come è successo a Suruc, dove, dove si sono fatti esplodere questi due giovani kamikaze, c'erano dei filtri e delle barriere invalicabili per chiunque, sono stati perquisiti tutti quelli che arrivavano, c'era un'organizzazione un controllo capillare, questi qui sono passati eh, con eh, l'esplosivo che avevano addosso e subito dopo... Eh, Subito dopo l'esplosione della bomba, i feriti e tutto il resto, di nuovo eh, cordoni di polizia, cariche sulla gente che accorreva al centro culturale e ambulanze che non arrivavano. Sabato è successa una cosa analoga, purtroppo di proporzioni ancora più tragiche e drammatiche. Bombe in piazza, qualcuno che arriva imbottito d'esplosivo morti, feriti, ambulanze bloccate dalla polizia, polizia che carica lacrimogeni, lacrimogeni e gas sui feriti, sui moribondi, qualcosa di veramente ignobile, quindi non si sa chi è stato, guardiamo agli effetti. Subito dopo la strage di Suruc Erdogan fa un accordo con Obama, con gli Stati Uniti, gli concede una base aerea e con il pretesto di attaccare Isis perché povera Turchia in quel momento era vittima del terrorismo, poi lo stato cuscinetto, la no fly zone, queste sottattiche che variano di momento in momento, quello che si capisce e non è facile capire è che in quel quadrante si sta giocando l'ennesima... L'ennesimo conflitto tra potenze. Non sappiamo ancora chi ha fatto l'attentato, però sicuramente a qualcuno conviene. Chi ha fatto a Suruj, chi ha fatto a Ahmed, stesse persone, stesse, stessi gruppi hanno fatto pure a Ankara. AKP, il partito di Erdogan. È il responsabile di questo attentato. Allora, non solo il partito, ma secondo me personalmente, Erdogan sta facendo, sta facendo un casino perché non ha mantenuto 400 deputati in Turchia qualsiasi giornalista, qualsiasi persona, sia avvocato, sia giornalista, sia di, di, di, di parlamento, qualsiasi persona che parla contro Erdogan o deve morire o deve andare in galera. Per questo motivo per noi kurdi, anche i turchi, i socialisti che, che vogliono democrazia in Turchia, in Turchia per tutti il responsabile Erdogan secondo noi Erdogan Beh, stiamo assistendo a questi giorni veramente a un dramma in quell'area del mondo perché quello che è accaduto sabato scorso in Turchia con questa strage e quello che sta accadendo in questi giorni in Palestina eh, rappresentano proprio il fallimento, le politiche della Nato e dei loro alleati di cui la stessa Turchia e l'Occidente sono in prima fila, un fallimento perché vede non solo la pace allontanarsi e i rischi di guerra aumentare, ma soprattutto perché vede tante donne e tanti uomini in una situazione sempre più drammatica, morire. La Turchia secondo te è un paese democratico? Veramente per dire dem de democratico bisogna ridere.